La tecnica del come peggiorare è una tecnica che ho visto e sentito utilizzare molto nelle terapie brevi. Se non sbaglio ne ho letto una sua prima versione in Change, le tattiche del cambiamento, di Fish e Colleghi, però sono sicuro di averne sentito largamente parlare con questo nome da Giorgio Nardone che la utilizza spesso nella sua terapia breve strategica. È una tecnica estremamente semplice, penso che stia proprio qui la sua potenza. In pratica si chiede alla persona di pensare a quali sarebbero quelle cose che Facendole Mettendole in app peggiorerebbero la sua situazione, e gli si chiede di pensarci con una certa costanza, per esempio 5 minuti al giorno, tutti i giorni, ovviamente senza mettere in atto quelle cose. Nell'ambito della terapia strategica un obiettivo di questa tecnica è quello di portare alla consapevolezza delle persone le loro tentate soluzioni disfunzionali, cioè tutte quelle cose che facendole mantengono il problema in vita o addirittura lo complicano di più. Potremmo dire che così si vanno a creare tre effetti, o almeno uno di essi. Prima di tutto la persona si può rendere conto delle cose che deve evitare di fare per complicare il problema o per mantenerlo in vita. In secondo luogo può rendersi conto delle cose che sta già facendo, che mantengono il problema e che lo tengono in vita o che rischiano di esacerbarlo, e così le può essere più facile smettere di farle. E in terzo luogo, per una sorta di effetto paradossale, le possono in realtà venire in mente tutte quelle cose che la aiuterebbero a sbloccare il problema o che comunque la farebbero stare meglio. Potrebbe essere quasi una tecnica base, una tecnica passepartout o skeleton key, come le chiamava Steve The Shazer, cioè delle tecniche che puoi dare praticamente a quasi a chiunque, in qualunque situazione, per qualunque problema, e già capaci di creare degli importanti cambiamenti. Tutto questo ovviamente è posto che dobbiamo sempre ricordare che la differenza la fa la persona, non la tecnica, quindi dovremmo evitare di forzare qualcuno a fare qualcosa che non fa per lui, che non riesce a fare o che è difficile da fare. Benché nel mio modo attuale di fare terapia a breve io abbia ridotto moltissimo l'utilizzo di tecniche, e interventi tra una seduta e l'altra, eh, perché trovo gli altri modi essenzialmente più efficaci per iniziare a rendere la terapia più breve e più efficiente, devo dire che la tecnica del come peggiorare è una di quelle che più preferisco per via della sua semplicità e della sua malleabilità. Infatti dall'altro appunto, è molto semplice da utilizzare anche per la persona, dall'altro lato la puoi utilizzare praticamente in qualunque situazione, e dall'altro lato ancora è la persona stessa a identificare le cose che non vanno, non, non gliele dice qualcun altro. E a proposito della sua malleabilità, questa è una cosa che mi piace molto perché, per esempio, puoi chiedere alla persona di uh, una seduta e l'altra a pensare a tutte le cose che appunto potrebbero peggiorare la situazione, le cose che potrebbe fare, che peggiorerebbero la sua situazione, oppure durante la seduta stessa puoi metterti con lei a farti elencare le cose che manterrebbero il suo problema in vita. O ancora la puoi utilizzare chiedendole come potrebbe peggiorare uno specifico problema, o una specifica situazione, o come potrebbe peggiorare in generale, o ancora le puoi chiedere di fare una lista scritta e poi la sera ricontrollarla e mettere un check di fronte alle cose che effettivamente le hai capitato di fare per peggiorare. Sicuramente, come detto, la cosa che apprezzo di più è il fatto che metti la persona al centro, che è lei a essere in primo piano, e tutte le volte che tu rendi la persona attiva nel processo di cambiamento è meglio perché è lei che riesce da un lato a imparare tutte le cose che può fare per uscire dal suo problema e dall'altro a imparare a evitare come peggiorare.